<ride> boh, non faceva neanche tanto ridere. E marco 007. Allora, in questa parte faremo. Ah, basta la voce che arriva al rosso. <ride> in questa parte faremo parte. Il. il mi sono, a fare la battuta. Mi sono pure impappinato pappinazzi. Sì, dobbiamo fare quella cosa lì. Dei cerchi. De degli anelli monelli. Sì, sì. Vuoi fare un po' di anellino? Sì, zitto. Zitto. Allora, riprenderemo questo degli Anelli Monelli che abbiamo uh, uh, finito. Non per forza farlo tutto. Sì. Ci da... Questo ci dà proprio il trofeo apposta. Questo l'abbiamo pure perso apposta per... Vabbè, ti sei allenato un po' per vedere come risolvere alcuni dei cosi. Cosa vuol dire allenarsi? Vuol dire tipo provare alcune combinazioni così poi sai come farle. Non è nel mio vocabolario. Ok, allora sei idiota. Scusi prof non ho fatto i compiti perché non erano nel diario. Scusi prof non ho fatto i compiti perché ieri ero assente. Mm. Mm. Eh, no, è no. eh, morto. Mi, mi, mi fa mi fa pensare ai suoni di eh, scribble.io. Sono scemo. Ah è, vero. Ah, è vero. ah è vero, questo era quello di... Ah qua è stato sbloccato infatti. Sì, che hai fatto così? Non hai fatto nulla. Cioè, che devo fare? Mm -hmm. Puoi anche cliccare a renderti. Eh? E vedere la combinazione online. <ride> Il momento fallito. Sono la soluzione è, eh? vediamo. <ride> Mi sento un idiota, mi a sento mio. proprio un bambino piccolo fa vedere, degli elementari ora. che fa le equazioni. Bravo Marco, oh, sei fortissimo. Ok. <ride> <ride> ora facciamolo nel modo ah. giusto. Ho fatto un in a Marco mentre editerà. Ah, ah, ah. Ok, il problema numero 5 speriamo che sia facile. Non ti preoccupare, è uno di quelli là che non hai mai risolto. Cioè questo. <ride> oh no come are we How are we gonna do it? No Sono scemo, sono scemo che ho fatto Ok come siamo come siamo come siamo come siamo come siamo come siamo did it come siamo did it come siamo come siamo come siamo come siamo come siamo come Basta! No, tu basta, cosa vuoi? <ride> non sei daltonico. Tu non sei daltonico, non sei E comunque il verde lo dovresti vedere tipo giallo. Oh, belli, sti blu. Ah, ok, facile, è più facile di quanto ho no, Ma sono mai questi. Sono marroni. Proprio messo male. Allora, questo si può fare in qualche passaggio. Ah, <ride> perfetto, e questo credo sia l'ultimo. Se mo' sbaglio questo, è il mio mazzo. Ah, ah l'ho sbagliato adesso. Ma... Eh, è sbagliato. <ride> Facilissimo. Tutto risolto ieri Il primo livello Marco che ti aspetti ma lo... uh, se non ci riusciamo Odma, a farlo Odam. in se ci mettiamo tipo meno di mezz'ora con questi neanche anche meno di meno di mezz'ora anche più di vabbè diciamo, diciamo messo, che ho messo 53 secondi a farlo Eh appunto Ehm mm. um, 5 minuti è perché abbiamo iniziato il video e poi ho sbagliato la prima volta Allora se ci mettiamo un poco facciamo pure l'altra modalità degli anelli oh, sì, Così yeah. la prossima parte non, non abbiamo nessun problema I don't think so bro. Quindi ci sono solo gialli e blu Sì certo oh, Sì certo Blu e gialli Spero che sei daltonico e solo per fare news. Questo ragazzo poverino è daltonico e non può giocare a Paper Mario di origami king ascolta, che è mio. L'ho comprato io e per questo gioco io. Ascolta. Colorblind boy. Please, Paper Mario di origami king. Tra i tu Distinguished Tons. Ma che è sta roba qua? Questo è e... quello che non ho mai risolto. Questo è due blu e due rossi. Ci incontriamo di nuovo, old friend. Perché è così difficile? Scusa. Cosa devo dire? Oh, devi, devi allineare quelli blu con quelli gialli. Sono tutti di colori diversi. Allora, oh, prima stai facendo dietro queste due in due, poi così e così. Fammi ci vuole. Ma che, che, quali problemi, quali malfunzionamenti possiedi Comunque parliamo un po' di roba visto che è noiosa sta, sta modalità tanto Ehm, um, avete visto il trailer di uh, Smash, adesso c'è Steve, c'è Sbiv E poi c'è anche, con la B maiuscola, quella enorme, l'emoji Poi c'è anche Alex Alessio Che poi è femmina lo so, poi c'è anche. Zombs. Poi c'è anche. Enderman. Non serve dirle in nomi da meme. <ride> c'è anche Enderman. Che poi è basso. Che è brutto. Sicuramente l'Enderman è la skin. Mi -pia piace di meno. Di quelle. Yeah ho sbagliato. Vediamo com'è che si fa questo new... <ride> Era così facile. Ok, tagliamo alla 6. Buonasera, Ok eccoci siamo al tentativo di Ok, sono praticamente um, è molto easy finisco. Si sposta quelli giù e poi sposta ah, uh, Stavo dicendo prima. Che è successo? Cosa si eh, allora, è scollegato e ricollegato? Niente niente. Eh, vai. Vai, quindi c'è Steve, c'è Alessio, anzi Alessia, poi c'è. Um, morto e poi c'è anche. Uomo alto. Sì, va bene. Uh. Uno blu e poi due gialli E questo qua Mi sembra rosso sì. Mandy che volevi parlare? Stavo dicendo il coso del crafting Quella cosa lì Secondo me funziona come gli inklinger Molte di materiali Secondo me funziona come gli Qui Man mano puoi avere materiali più Più buoni Sbagliato Marco no Marco no, Marco, no. Non cliccare fatto Cerca di risolvere, usa il cervello, su Cosa è essere il cervello? Io non so sapere Ah, prima di tutto cerca un modo di far passare quello No, non è questo il modo di far passarlo Farlo passare Sposta questi, sposta questi No. Vai indietro Ah, vedi questo qua? Sì. Fai una via, quindi sposta via questo qua Quindi falli slideare Ok, adesso sposta quello lì e fa sì. Fatto, fatto come te No, tu Non lo devi dire in videocamera eh? Le detto infatti <ride> questo è già il numero 9 no. Mi arrendo, vediamo come si fa Ma lo sapevo, te l'ho detto Io, io te l'ho detto <ride> Ma non lo sapevo Hai... Me ne taglio al 9 L'hai interpretato male, di che ragazzi siamo tornati Ora sappiamo la soluzione, quindi vai 4 volte in avanti con i gialli sì, va bene Ecco Sì e ora flippa tutto bo, bo, bo, bo, bo. Yeah. E non, non mi scliccare oh. stavolta Ciccione ah, ah, ah, ah, ah. Prema numero 10 Levalo No Yes Questo era facilissimo Yes E lui non l'ha visto Non sa qual era ce n'è solo uno blu Lol. Questo è razzismo Yeah, livello 2 è completato Bene, ora muovete file 3 Speriamo che il livello questo, 3 Questo ci hai messo meno tempo <ride> di quello di prima Vabbè Tecnicamente no in realtà Perché ci abbiamo messo Però Il fatto che riusciamo a vedere le soluzioni un po' Yes Yes Yes è un po' yes so. Shut up, Simon, Yes, yes Questo è facilissimo Oh, no, it's not Yes uh. Yes Oh, yes! <ride> oh, yes! Pure questo è facilissimo SISP sì. SISP sì. sì. mm -hmm. Allora Spaiato. Tanto allinea quelli gialli, scusa Ti costa tanto Ar Yes! yes. Alinea quelli viola invece Prova mm, Che bello, già due, siamo bloccati Yes, I should be Good, yes Sei... No. Comunque secondo me eh, quelli gialli sono in fila, quelli di sono da mettere, sei un genio, yay. no sei il ciccio ah, ah, ah, ah. Ci hai messo più tempo su questo qua che non su tutto <ride> i, i, tutti gli altri livelli, almeno ci sono riuscito però yes. Yes. Ok non sembra tanto difficile per ora, io non capito come l'hai fatto però con il secondo <ride> Non lo so neanche. Cioè non l'ho visto più che altro, stavo I don't know. stavo pagando attenzione. Non prestando, perché io non presto le cose. Vendo. Ho comprato. Scusa, come dovrei farcela in un oh, solo? È facile. Dimmi. No, non te lo dico. Devi arrivarci da solo. Devi arriverci da solo. Dai, da bro bambino, i No, no, no, no, non Ah, fai una cosa. Secondo me non devi spostare questi, ma devi spostare gli altri. Yes, I should be, yes. Good, yes. Yes. Wrong. What are you No, yes! <laughs> yes. Eight. Eight. 130 secondi Andiamo Ah abbiamo un casino di secondi allora... No non è, non è a tempo questo Non vedi che continua ad aumentare Che pensi? Ah <ride> Ma pensavo fino ad ora che era a tempo Forse No era Ho un'idea migliore Marco Perché non, non li metti uno da questo lato e uno da questo lato? Fai slidy slidy. Ok e adesso giro Non <ride> mi... <ride> Finalmente, mamma mia, senza lento veramente che non c'è mai. Iiii. Eppure, tu ci hai dovuto pensare. Eh, non ci ho pensato, stavo aspettando, ti prego, arrivaci. Cominci. Allora, perché non l'hai detto? Perché te lo devo dire, è così forte. Perché, perché sei un idiota? Oh my goodness gracious. Yeah, yes. Vieni ora, Mister Genio. Che nemici. Ah oh no, mm -hmm. ci sono arrivato io da solo. Madonna, no, ma per quanto tempo, Madonna! Ma no, perché erano messo? tutti blu su? Mm. Prima no, no, hai messo uno viola in mezzo e poi okay. sei Ok, yeah. yeah. che, che è il viola su? Quello è dell'amore. Ma, ma che è il viola? Che cos'è l'amore? Che cos'è il viola? Non capisco. Non sono used tu Oh, questi sono tutti blu. Sims sì. sì. Sims sì. Sims No Seymour Schis Se ci pensi Il nome di. cioè Skinner è SS Ah No, ma è un secondo nome che, che inizia per W SS Seymour Walt Disney <ride> Skinny you're a scammer <laughs> you're scammer Seymour. oh my goodness can you do it nono sicuro no okay, no non annulla nulla allora no no no, no! Lars... <laughs> Last... Posso, Steven, ho da fare. Nooo! Yes. Yes. Ok, siamo no, nella no, buona ah, strada. Vai indietro. Sofa. Cos'hai sì, fatto? Ho peccato lo spazio. Così. Ah no, no, niente. Uf, ok. Uf, uf, allora. Uf. Perché live? No, aspetta. Perché live? Aspetta, ok, allora Ok spawn Il fatto dove video Beh Ah secondo me all'inizio devi muovere questo in avanti Non puoi girare tutto. Ok no non è. Oh, oh, oh, oh, oh, oh Perché, perché sono una mossa? Vai indietro Se fosse così E se non perché non Ok inizia facendo questo in, av in avanti No no non questo questo detto e se fosse questo in avanti? Si sì, invece no <ride> e 314 secondi, c'è già messo 6 volte il tempo del tempo Ma chi se ne frega? Ma almeno ci sono arrivato C'è messo Madonna. 6 volte il tempo del secondo Ma se il tempo è complessivo, non lo questo vedi? È il, penso, questo è il spedso, questo è il spedso dovrebbe essere comprensivo Questo mica è il tempo di tutto, questo è il tempo del terzo livello Cioè certo. <ride> Che rimane in tutto il il gioco il tempo è il terzo livello è diviso in tre livelli il coso, Marco <ride> grazie alla pizza che è diverso in eh, eh, eh, è diviso. grazie alla pizza che è diviso in terzo... In tre eh, oddio mi fai venire la, la... dislessia... lessica sei già dislessico <ride> come mai non leggevi mai nulla in termini <ride> can you No Ok fai lo stesso con questi Fai no. No, no Rimetti come stavano Rimetti lì Rimetti No No No sì. L'ultimo livello L'ultimo No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Sì, No No No No No No Purples oh, oh, oh. Purples Ma che è il Purples così? I... Sì, molto ridicolo. <laughs> ah, secondo lo me LOL, era no facilissimo. Sì! Era facilissimo. Oh. Comunque anche se ci abbiamo messo no, molto non fa niente cioè. Ma va Tanto non è la corsa al tempo vedi? Lo so nel senso che guarda 3, 48, 3, 40, 3, 400 vabbè Ok Ora c'è sto tizio vita, Mario. Ok non lo faccio più Ho ricevuto uno dei, più dei tuoi trofei Wow Rettificatore Non ci dice per cosa abbiamo avuto eh, sì, abbiamo. Mm. Dobbiamo ancora prendere 13 trofei un bel po' diciamo non ah ma sono, sono principalmente cose di background... Eh, sì vabbè, background, no? Backtracking Sì, è? la maggior parte le faremo nella... Sì, colleziona monete, tra l'altro... No, anzi tutti le faremo nella prossima parte tranne uno che faremo ora. Cioè sarebbe... Cioè... cioè eh, Quello del contro in, in il tempo, sì. E che ne dici invece no? Io direi... No. Io direi. Bene. Uh... Un attimo. Ugi si siamo tornati, adesso faccio pure la gusola Non lo fare mai più no. eh, Contro il lo tempo Quanti ehm, erano quindi? Non... 16, 16 me lo ricordo io no. E ora che siamo master del master del master Si si si si si si si si si si si Prima cosa Che poi questo me lo ricordo pure Prima cosa lina quelli gialli e verdi Che non so quali sono però non so distinguere sono praticamente identici solo che quelli, quelli gialli basta quelli non, verdi. Devi, non devi dirlo tutto quelli verdi mi sa che sono leggermente più scuri giusto Leggiù. no lo so tu li vedi <ride> io non sono mica daltonico tu sei daltonico io sono... Oh, ma chi <ride> cazzo <ride> eh. um. vai in gialli in blu <susurra> Maddo, facilissimo il sì. bello è che ora ce li ricordiamo tutti perché sono uguali al, al livello di prima? Aham ah ah ah Infatti quello là è, è un allenamento per la cosa contro il tempo me si schia uno inizia subito contro il tempo pensi che sono tutti gli schemi possibili? Ora noi li sappiamo fare tutti ah. Poi tipo c'è uh, uno con quattro mosse da fare È la cosa più impossibile del mondo Solo se sei un genio cioè Altri è... due livelli devi completare e poi batti il record Tuo ovviamente Non quello mondiale Quello mondiale sarà di 999 È tipo il massimo È vero Potrebbe essere ma, ma potremmo pure batterlo noi Il record mondiale Sappiamo tutto Sì Passare tu sette ore davanti a sta roba <ride> senza, senza perdere il controllo del cervello A parte che sicuramente Yay. Per finirlo uh, Tutto Contro il tempo e contro il tempo, quindi deve essere veloce. Vedi? 69 secondi. Dice. Ah, ah, che poi non ti dà altro tempo quando completi i livelli. Mm. Quindi il tempo Vabbè viene... tanto ci metto poco. tempo con cui inizi Quindi è... È? È... Eh. è difficile fare. Uh, non me lo ricordo. Vediamo, cerchiamo qual era. Com'è che si ride. faceva? Oh, te lo ricordi tu? Oh sì, uno da un lato e uno dall'altro. Ah si. Sì. Che i dot che sei sì, LOL Ma Se non ci fossi i. Yay. E cerchiamo qual è il mondiale sta? Certo. Cioè, uh, record mondiale di corsa contro il tempo. No, si chiama solo contro il tempo. Corsa Anelli. contro il tempo è quella È quella di uh, Mario Carp. Paper Mario T sì. Perché non c'è chi in inglese che ti esce meglio? Per più veloce. Perfetto, sì. Oh. Marco007. Riproviamo l'inglese In L'inglese ti esce sempre tutto Non me lo ricordo, ah sì, è vero Era quella più facile del 3 ah, ah, ah. Bene dai altri Altri 3 uh, Paper Mario Deori. Non me lo ricordo neanche questo Dai che facile Com'era? Se facile! Ah è vero, questo tu non te lo ricordi perché non l'hai non, uh, non, non le guardato! Ah, non l'ho guardato. Ing. Uh, come che si chiama? Paper Mario deve carini King, King contro il tempo, semplicemente. In inglese Time Attack World Record Spero si chiami così. Time attack No, quella è solo la speedrun per Mario e basta. Non stavo vedendo sta roba qua. 999 punti vita. Oh Mario sopravvivere alle forbici. No che non posso sopravvivere perché fa 999 danni. Quindi ah. Muore. Era questa la funzione, vero? S no, sono stupido! Non lo sappiamo. Ah, lo fa rifare. Muoviti, Me lo Muoviti! Fa muoviti. muoviti. Hai 7 secondi, devi, devi, devi finire questo e un altro Veloce. Veloce, veloce, tre secondi Mo', era faci mo è facilissimo Dai Prossimo. No, mo' è difficilissimo Non lo sai È facilissimo Vabbè. Però muoviti, non ce Muoviti tre secondi, muoviti Dai <ride> <ride> Non <ride> me l'ha preso Te l'ha preso invece Te lo deve aver preso Si sì. Si sì. Bene, lo rifacciamo off camera, voi fate finta che l'abbiamo fatto No, no, no, lo Ci rifaccio ora perché cena. non mi va Alla prossima... Staspera. No, dobbiamo mostrare il trofeo, quindi ora tagliamo e rifacciamo Aia, mi ha preso Arrivano sempre più soldati, sempre più soldati miei Non, ho, non si può fare nulla con la Power immenso. Dai Dai, dai, dai, ce la posso fare Oh, leva, leva Ok, sono a 16 e 11 secondi, vediamo cosa mi esce. È lo È quello schifoso. Bene, Va bene. È sempre questo il 16. No, sono tutti diversi. Devi aspettare o... che rimane 7 secondi. Bene, ora perdi intenzionalmente la, lasciando il che trascorri. No, nah, finisco, finisco con un, un nuovo record. Sì, nuovissimo record. <ride> Guarda, sto, sto pure per perdere. Ma vai prova Definisco uno in un secondo uno, <ride> 76 Quasi due secondi Per... Mo... mo, mo lo faccio questo <ride> Ma non ce l'ho di fatto Madonna. Lo so <ride> ma... Sei lento, Marco, sei lento Yeeey Ora abbiamo finito i 17 Ah Ah, la scarpa è davanti al corpo Lol Lol <ride> <ride> <ride> Mi sento molto LOL Yay, Risultanza e Abbiamo completato anche tutti e tre gli slot. Bene, dei... ora taglio. Finiamo. Uh, din din din din. Vabbè, si, sì, è quello là, hai capito. Ecco, ho distrutto la statua. <ride> Sono morti tutti i soldati, tranne quelli miei, ovviamente. Quelli miei stanno arrivando adesso, invece. Ma ah, è stato poi il, il tizio gigante che ti ammazza tutto. Sì, adesso arrivo il tizio gigante che mi ammazza tutto. Peccato che non può vincere contro milioni e milioni di soldati. Beh, ora dobbiamo riprendere. Ok, nuovo trofeo, che vuoi tu? Nuovo trofeo, spleneta, Mario, trofeo, velocista Velocista, certo Secondo me il record mondiale è 20 secondi, cioè 20 livelli uh, Vai. ne mancano 12 E nella prossima, eh, quindi addio, ciao Aspetta, aspetta Cioè, innanzitutto c'era Cercheremo di finire il, il, il gioco al 100% Cosa? Ok, no, niente Uh, Cercheremo di finire il gioco al 100%. Cosa che non accadrà soltanto in live. Uh, in ogni punto di vista, però, questo in live. Quindi, alla prossima. Non live, non live. Iscrivetevi e rispondete al sondaggio.